Perfetto, anche perché stamattina non pensavamo sentiti i rumori i tuoni così che, che avremmo potuto a quest'ora patire il sole quindi meglio così no, io dico solo due parole per uno esprimere il ringraziamento dell'amministrazione eh, a tutte le persone eh, che, che sono presenti qua e contemporaneamente lo stupore nel vedere come in una ormai giornata estiva, una domenica estiva, all'ora di pranzo, eh, un sacco di persone sono così interessate a eventi di questo tipo. Eh, dirò due parole proprio, ma poi ho degli esimi ospiti che, che vi racconteranno meglio che cosa andremo a fare oggi su eh, che cos'è questa iniziativa e perché passa da peschiera oggi. No, questa iniziativa è partita eh, con un prologo da, da bollate, eh, stamattina eh, effettivamente da Milano e arriverà il, sicuramente il giorno 18 luglio a Palermo, eh, il giorno prima della, e quindi giusto per eh, commemorare i 25 anni dalla eh, strage di Via Da Medio. Qui abbiamo ehm, il sindaco di Peschiera Borromeo, che farà un, a cui darò la parola appena dopo il mio intervento, c'è Salvatore Borsellino, c'è Leonardo Larocca e ci sono soprattutto eh, i ragazzi, eh, due dei quali, due delle quali parleranno, eh, ci racconteranno, ci, ci leggeranno un, un testo, eh, ma altri che sono presenti tra, tra il pubblico che hanno fatto un... Uh, un lavoro che è stato il motivo per cui uh, questo percorso che da Milano arriverà a Palermo il 18 luglio uh, ha scelto di fare tappa a Peschiera Borromeo. Do subito il, uh, il microfono, la parola al sindaco di Peschiera Borromeo Caterina Molinari.